Se hai a cuore ciò che più conta, impegnati in un obiettivo comune. Ampas. Essere vicini alle persone è la tua scelta migliore. Entra nelle pubbliche assistenze Ampas. Fatti volontario.